e ancora, smart working, cosa cambia dal 1 settembre 2022? Si torna all'accordo individuale? Si passa poi al bonus verde 2022, l'agevolazione può essere trasmessa all'acquirente. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda le scadenze fiscali di settembre 2022 con il modello 730 e le lipe a fine mese e il calendario completo. Infine, un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla fattura elettronica forfettari, prima scadenza, emissione entro il 31 agosto per le operazioni di luglio, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla fattura elettronica forfettari, la prima scadenza in arrivo per l'emissione per le operazioni effettuate nel mese di luglio, c'è tempo fino al 31 agosto 2022 per evitare l'applicazione delle sanzioni, una regola che deroga al regime ordinario e che si applicherà fino alla fine di settembre, vediamo. Quindi, che in tema di fattura elettronica alla prova della prima scadenza per i contribuenti in regime forfettario entro il 31 agosto sarà necessario effettuare l'emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate dal 1 luglio 2022, data di avvio dell'obbligo, fino alla fine del mese una deroga rispetto alla regola ordinaria che impone di emettere fattura elettronica entro 12 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, per i forfettari tale termine slitta alla fine del mese successivo a quello di riferimento, ma esclusivamente per il terzo trimestre del 2022. Proseguiamo con lo smart working. Cosa cambia dal 1 settembre 2022 si torna all'accordo individuale? L'articolo è ancora una volta di Anna Maria D'Andrea. Dal 1 settembre regole ordinarie. Per lo smart working con la fine del regime emergenziale torna l'obbligo dell'accordo individuale debutta la nuova comunicazione semplificata. Cosa cambia per aziende e lavoratori? I dettagli sono anche in questo caso all'interno dell'articolo. Vediamo quindi che dal 1 settembre per lo smart working termina il periodo emergenziale e per l'attivazione del lavoro agile viene ripristinato l'obbligo di accordo individuale. Vediamo che quindi dopo il lungo periodo di deroga alla disciplina ordinaria per via dell'emergenza Covid per aziende e lavoratori si cambia ma restano alcune importanti semplificazioni in merito agli obblighi comunicativi. L'accordo individuale torna protagonista del lavoro agile per effetto dello stop delle disposizioni previste dal decreto rilancio per i datori di lavoro del settore privato a dispetto delle aspettative il decreto aiuti bis non ha previsto alcuna proroga dello smart working secondo le regole emergenziali tuttavia le ultime novità sono state introdotte in sede di conversione del decreto semplificazioni che ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell'azienda il punto è all'interno dell'articolo Proseguiamo con il bonus verde 2022. L'agevolazione può essere trasmessa all'acquirente. Il nuovo proprietario di un immobile per il quale si beneficia dell'agevolazione ha diritto alla parte rimanente della detrazione? Nella generalità dei casi la risposta è affermativa a patto che l'acquirente sia una persona fisica e che non sia stabilito diversamente nel rogito. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le scadenze fiscali di settembre 2022 con il modello 730 e le lipe a fine mese e il calendario completo. L'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sulle scadenze fiscali di settembre 2022 è arrivato il mese in cui cade la scadenza del modello 730 e anche quello delle lipe, le lipe comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA in ambi i casi l'appuntamento è a fine mese il 30 settembre che è poi la data da bollino rosso del mese e ci sono ulteriori adempimenti da tenere a mente dai versamenti delle dichiarazioni il calendario completo dell'agenzia delle entrate è riportato nella tabella che è inserita all'interno dell'articolo tale calendario riporta appunto tutte le date da tenere a mente Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla liquidità sul conto corrente quanto ci rimetti tre strategie per salvare i risparmi e poi lo smart working come abbiamo accennato dal primo settembre si cambia con le novità per lavoratori ed aziende e i numeri del giorno. Il primo è 70% riguarda le elezioni e ferrovie, i biglietti scontati fino al 70% per andare a votare. Un altro numero è 1629, il risparmio è cresciuto del 50% in 10 anni, sui conti correnti 1629 miliardi, l'articolo è di Giuliana Ferraino. E poi per quanto riguarda l'emergenza gas, bollette come risparmiare in autunno con un grado in meno di calore e taglio del 10% e poi i mercati e la borsa. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Caro bollette, la linea di Palazzo Chigi pronte a misure no a maggior deficit è di Enrico Marro e fa il punto sulle prossime azioni che intraprenderà il governo per mettere in campo nuove misure che vengano incontro a famiglie ed imprese visto il caro energia. Probabilmente verrà emanato un nuovo decreto legge